Sì, io vedo un po' piccolino, iniziamo pure. Eh. In, All'inizio trovate scritta la scadenza, ma quello è un po' un riferimento reciproco. Noi dovremmo riuscire a produrre il nuovo tema con tutte le cose funzionanti, se possibile, entro diciamo, il mese di giugno, in modo che possiamo dedicare poi il tempo che... Eh, diciamo intercorrere la ripresa delle lezioni per creare eh, tutto l'apparato di guide, tutorial o altro per chi dovesse intraprendere mh, da settembre questa avventura con il nostro nuovo tema. Allora, come metodo di lavoro, quello che avevamo qua indicato nella nostra proposta era quello di una forte suddivisione dei compiti. Naturalmente ciascuno di noi potrebbe avere qualcosa da suggerire e da mh, mettere come buon contributo su qualsiasi argomento, però mh, proposta era quella di individuare uno o due persone al massimo per settore che si occupassero in maniera specifica di parti di lavoro. Questo rende poi, secondo me, praticabile. Questa diciamo, nostra scelta di rivedere complessivamente tutto il nostro tema. E siete d'accordo su questa modalità organizzativa? Cioè quella proprio di suddividerci dei compiti specifici con un'assegnazione, un po' di riferimenti a seconda di settori? Sì, in linea di massima va bene come organizzazione, credo possa andare insomma ecco allora io partirei un po' da quello che è stato il tema più sentito ultimamente che aveva anche lanciato Renata che era quella della revisione del layout e su questo tenendo conto quello che ho detto prima credo che la persona più indicata da fungere come riferimento su questo sia Renata stessa proprio per la sua esperienza sia sul, sui temi dell'architettura dell'informazione sull'usabilità dei siti e quant'altro Naturalmente raccogliendo poi quelle che sono state le criticità già emerse nell'uso dei precedenti temi. Eh, anche lì è naturale che avremo opinioni diverse, ma si tratta poi, eh, questo richiede Ignazio, magari fa Ignazio a Renata, di arrivare con un paio di proposte e entro un tempo che le ritiene. Tra l'altro eh, lavorare su questo non è che precluda lavoro, lavoro su altri aspetti compatibilmente con quello che lei ritiene poter dare. Cosa ne pensi Renata? E poi dopo magari entriamo un po' nel dettaglio, giusto per avere qualche indicazione di partenza. Sì, eh, come tu accennavi Alberto, non è assolutamente pensabile fare una rivoluzione, eh, come si può dire, solo il gruppo WordPress, perché eh, anche il modello dal punto di vista dell'architettura va condiviso. E allo stesso tempo il fatto eh, abbastanza certo come dato che la navigazione per persone non sia molto sentita è una cosa, il fatto che sia importante invece avere un riferimento diretto alle, alla persona è un altro fatto molto importante. Eh, nella, credo che tutti abbiano ricevuto quelle due piccole riflessioni che dovrò condividere presto ehm, che erano nel, fatte con rispondi a tutti nell'invito su Gmail, per, sul uh, posta elettronica per l'hangout secondo me, io ci ho pensato tanto non è possibile che un principio positivo come quello di pensare quando scriviamo un contenuto nel nostro sito o quando lo progettiamo Pensare anche alla persona a cui va rivolto non è possibile che questo sia negativo e di fatti, molto probabilmente non lo è. È positivo, è positivo pensare ad un raggruppamento di, eh, di contenuti anche eh, per persona, quello che invece non è piaciuto molto, cioè non è piaciuto molto, in alcune scuole non è, non è stato molto apprezzato o sentito, è il menu per persona. Non so se anche voi avete riscontrato questo. C'è che vorrebbe rispondere? Mi sembra Ma che anche Antonello era un po' su questa posizione: meno tra quelli qui presenti in voce. Nel contempo, io invito tutti coloro che sì, stanno ehm... in diretta un Antonello, su Facebook di sì, ricordarsi segnato, scusa, di utilizzare Facebook per eventuali domande eh, precisazioni, approfondimenti prego eh, sì, no, eh, partendo dal presupposto che tutto è modificabile ehm, potrebbe essere anche interessante ma cosa proponi in alternativa? cioè sul menu orizzontale cosa metteresti? ecco, c'è chi eh, parlando eh, dai, eh, venendo da esperienze su, eh, su istituti comprensivi vedrebbe, eh, vedrebbe la necessità di vedere le varie tipologie di scuole o le varie scuole eh, i plessi praticamente Pardon? i plessi i plessi o la tipologia di plesso per esempio gli istituti abbastanza grandi possono vedere mh, scuola primaria scuola dell'infanzia scuola secondaria sono tre voci uh -huh. che, ehm, che, che potrebbero avere un, uno spazio privilegiato eh, in, in altre situazioni Vedo anche semplicemente un richiamo a quelle che sono le sezioni del sito, mm. anche se forse è un po' sprecato. Per cui la navigazione per, diciamo, per soggetti rimarrebbe un menu da posizionare sulla destra praticamente, o sulla sinistra da ri eh, che rimane sempre eh, visibile? Io non ho esempi mh, in cui sia stato realizzato questo. Uh, L'idea che, che mi veniva era appunto quella che potesse essere uh, beh, innanzitutto una decisione um, personalizzabile, quindi degli istituti che hanno un'utenza uh, fidelizzata e anche differenziata per categorie, come possono essere degli istituti superiori in cui la tecnologia è molto usata e allora possono avere il gruppo dei, degli studenti, il gruppo dei docenti o addirittura anche le famiglie che eh, hanno bisogno di, di, di identificarsi di trovare subito il loro spazio, lì può anche essere mantenuto. In altri casi ci possono essere realtà in cui c'è uno spazio, uno spazio studenti, e allora quello potrebbe sì effettivamente essere a destra, come eh, contestuale, quindi un'area, specie <coughs> di un'area. Vabbè, ma di fatto già oggi è così, cioè nel senso Wordpress non, non ti vincola... C'era più una nostra eh, diciamo, indicazione quella di mettere sul menu orizzontale quella, quelle determinate voci, cioè possiamo in qualsiasi momento cambiarlo, eh, cambiare l'impostazione senza modificare nulla. No, sono veramente menu... d'accordo, solo che secondo me chi l'ha cambiata eh, si sentiva, mh, come si può dire, non autorizzato, non dico non autorizzato perché ah, non è autorizzato, okay, ognuno fa sente. quello che vuole nel suo sito, però eh, eh, dirlo proprio come nel momento in cui si rilascia il tema dire che è un'idea ma potrebbe non essere seguita può tranquillizzare molti e intanto eh, dare la possibilità appunto anche un po' di sondare il terreno e di sentire che cosa è preferito anche perché se noi ci pensiamo è comunque una navigazione secondaria quella per, eh, per, per persone perché sì. l'albero vero e proprio non la prevede mm. sì sì Uh, secondo me sto guardando nel, nell'utilizzo pratico del mio sito ho visto che eh, la navigazione per eh, ruoli alla fine è, è molto molto ridotta per una serie di, di motivi per esempio il fatto che si è ridotta molto l'area diciamo riservata e in ogni caso la gestione con members o qualsiasi altro plugin permette a, a chiunque entri eh, con la propria, il proprio account di essere riconosciuto come nel suo ruolo, sia un genitore, uno studente o, o, un, eh, o un docente. Per cui anche nella, nella navigazione normale primaria, cioè quella del, della barra di sinistra, vedrà automaticamente quello... Eh, quello per cui è autorizzato senza dover in ogni caso passare dalla parte docenti nel menu eh, per ruoli in effetti nel mio sito queste pagine si sono ridotte queste ruoli qua sono ridotti in una singola pagina in cui c'è un semplice vade mecum con una lista di cose che si possono fare quindi con un riassunto del menu a sinistra più discorsivo un po' più chiaro, meno, meno sintetico poi bisogna anche considerare, credo, un'altra cosa che il sito ormai credo che non possiamo pensare nella nostra scuola al singolo sito, ma ormai abbiamo un arcipelago di siti, io continuo con questa parola, nel senso che alla fine ho aperto il sito, il social, il Buddy Press per gli studenti, e quindi qua in questo sito per gli studenti non c'è niente, eh, gli studenti vanno nel loro blog. Eh, i spazi degli degli, dei consigli di classe la documentazione ha anche lei un sito proprio specifico per cui materiale riservato qui non ce n'è più al limite potrebbe anche esserci un sito per i genitori alla fine eh, e quindi in quest'ottica di più siti specialistici eh, questo menu sembra un pochettino oh, ridondante, forse in effetti sarebbe più logico eh, sostituirlo con quello con i plessi, che già un plesso ha al suo interno una struttura, una serie di informazioni specifiche, docenti, libri di testo, attività e così e, e via dicendo, che lo renderebbero un po' più eh, significativo. Sì, Antonio, però scusa, il il menu e le pagine praticamente del menu orizzontale per docenti, studenti, personale ADA erano delle pagine con categorie che servivano soltanto come catalizzatori, come concentratori di informazioni riferite, istituzionali sostanzialmente, riferite a quella tipologia di soggetto, per cui che poi gli studenti abbiano il loro sito per l'attività didattica, eh, non c'entra cioè molto con quello che so che la comunicazione, istituzionale della scuola riferita a quel tipo di, di soggetto, per cui eh, diciamo tu puoi anche aprire dei siti per soggetti specifici come alunni, eh, genitori, piuttosto che docenti, eccetera, però eh, quello che tu vai a vedere sul sito istituzionale, sul sito principale della scuola è praticamente eh, l'informazione istituzionale, per cui se tu hai eh, delle comunicazioni riferite eh, agli studenti gli studenti sanno che quando entrano nella home page nel, nel sito istituzionale cliccando su quella voce lì trovano tutte le informazioni che sono a loro riferite ma sono informazioni istituzionali non eh, di natura eh, diversa didattica o di eh, social eh, scolastico. Sì, sì. sono d'accordo con te però ve sto vedendo nella prassi che in effetti la, le unici, gli unici dati che ci sono in questa pagina però mi riferisco soprattutto ai docenti forse perché lavorando in una, in una primaria e secondaria cioè il ruolo, così, uh, le comunicazioni istituzionali ai, a, agli studenti sono molto limitate però vedo che alla fine in questa pagina quello che è interessante è appunto la categoria l'elenco de, delle comunicazioni in categoria c'è però anche da dire il fatto che dicevo prima, che la nostra gestione con members o qualsiasi altro plugin già permette un filtraggio nel momento in cui uno entra col proprio account e viene riconosciuto già dal proprio account nel suo ruolo e quindi anche le altre visualizzazioni nelle singole pagine possono essere già da questo uh, gestite mm. Sì sì, ehm, sì, un altro punto di vista, sì, potrebbe anche essere fattibile la cosa. Eh, poi eh, dipende anche nella, se il discorso poi si deve estendere e, eh, agli altri portali, agli altri sistemi di comunicazione, Drupal, Joomla, eccetera verificare che ci sia qualcosa di equivalente in modo che possa essere implementato eh, in orizzontale su tutte le, su tutte le piattaforme Scusate, io sento della musica... probabilmente un... oh, c'è qualcuno che ha aperto YouTube di quelli che sono su Gmail, potrebbe ancora essere così, Giorgio, se così, conviene assolutamente chiudere. Una una sì, io direi che praticamente tenere a parte soltanto la finestra di Google Class, la finestra di YouTube di chiuderla, perché sennò si va in loop e già ritirà un effetto sgradevole. C'è qualcuno che ha aperto qualcosa d'altro fra noi sei, sette, che siamo connessi. Guardate che ho tra qualcosa d'altro. No. È... no, no, Pardon, mi Andrea, io tengo aperto Facebook per poter vedere se qualcuno sì. ha eh, delle domande. E per sì, però c'è un'apertura sì, quel cloud. Sì, no, io ho aperto solamente, te lo dico subito: io ho aperto Facebook. Ah. No, ora è cessata la. è finita, adesso è a posto. Dai. Io a se volete, lo seguo anch'io. Sì, però è scomparso Antonello, mi sa. Sì. Ah, ecco magari sì. ritornerà e, e potrà completare io volevo aggiungere una cosa a questo proposto di là di quello che è la collocazione del, diciamo, del menu orizzontale per soggetti piuttosto che invece in maniera più fedele all'architettura eh, così come proposta da Renata secondo me quello che poteva essere un aspetto interessante e che un po' si perde L ho visto nella proposta ultima di Renata il discorso del menu contestuale legato alla pagina attiva, che era un elemento, secondo me, interessante della nostra proposta. Eh, ho visto nell'esempio nel che tu hai posto quel lavoro delle scuole belludesi che in realtà poi tu il menu secondario è un menu secondario a tutti gli effetti ed è, è integrato internamente nella parte centrale. E così è nata. Ma in realtà non ho, non ho praticamente utilizzato al momento la colonna di destra. Sì. Penso anch'io che sia m, buona, una buona idea adoperarla come menu contestuale. Sì. L'ho al momento nel modello lasciata libera. Quello che c'è in questo momento sì. lì nel modello eh, sono dei pasticci, delle prove. Sì. Eh, in realtà penso eh, che la, sì, un, una possibilità è quella del menu contestuale, poi bisogna vedere anche quante pagine ha il sito, perché se ne ha poche come il piccolo modello base non serve nemmeno un menu contestuale, invece no, potrebbe, però... potrebbe esserci il menu appunto per soggetti nel momento in cui si apre una pagina, per una pagina che eh. può essere utile per gli studenti o per... Eh, ecco, potrebbe esserci quello perché secondo me il vantaggio del menu contestuale è che eh, può contenere al proprio interno non soltanto diciamo, le sottopagine ma anche eh, riferimenti d'altro di approfondimenti ad esempio se noi avevamo messo in quella zona una roba tipo vedi anche piuttosto che i link correlati alla, al contenuto attivo e poi eh, potrebbe avere il vantaggio attraverso un uso migliorativo o del eh, widget eh, plugin sub page menu o su qualcosa di più maturo oppure anche semplicemente con eh, i menu eh, suoi no? di, di WordPress averli eh, sempre presenti come navigazione. Invece eh, se noi li mettiamo integrati nel contenuto centrale è più facile che si perdano, no? noi andiamo a ritrovare soltanto con le bruciole di pane grigio di pane che peraltro in parte si perdono su altri tipi di contenuti che non siano le pagine. Secondo me mantenere, adesso a prescindere dal fatto che si utilizzi una, una navigazione per soggetto fosse fin troppo evidente, quindi penso che possa essere più che legittimo l'idea di non sprecare eh, la barra orizzontale con, eh, con i soggetti mettendo altro, lì altrove, però avrei mantenuto quell'area centro-destra di contenuto attivo e di contenuto inerente al contenuto attivo, che si chiama contestuale, che si chiama secondario con aggiunte di altre cose, per me è un discorso più linguistico, però di fatto non so se mi sono spiegato e se eh, ritenete utile questo manten mantenimento. Tenendo conto, peraltro, che poi noi dobbiamo andare. Qui può darsi che qui ci sia qualche contraddizione anche rispetto a questo tipo di, di, diciamo, di struttura. A un menu che si adatti ai dispositivi mobili in modo automatico, no? io non ho sviluppato bene quella parte che si chiama legata ai cosiddetti layout. Adesso Renata, se in inglese sapete meglio, è responsiva, non so, non so come, come si dice Renata? Eh, sì, eh, sì, sì, sì, come eh, hai detto, più responsiva. La giusto, risponsi, ecco, la roba E che si può… È eh. gli smartphone di adesso, cioè, a volte eh. c'è una, una esatto. definizione che è migliore di quella del computer, quindi è un eh. interrogativo anche quello, cioè se serve, non so quanto serva dedicarci energia. Esatto, no? però ci sono delle, già dei layout che almeno nella, eh, nel catalogo dei, dei temi vengono a essere etichettati appunto con eh, questo termine, cioè quei layout che si adattano automaticamente ai vari dispositivi modificando la, la struttura, che magari in eh, fruizione classica è un layout a tre colonne e lì diventa colonna unica. Con la disposizione automatica dei blocchi, in, diciamo sotto solit solitamente. Qui eh, non so se qualcuno ha esperienza in materia. Magari il, potremmo anche sicuramente Marco, ma anche Ruben Bezzoli, no? che mi sembra che fosse un po' una, una persona che ha lavorato su questo. Io so che a volte quando c'è qualche collega che ho in vista eh. o uh, su Facebook mh, pone degli interrogativi a proposito del suo sito e magari io sono fuori o ho sotto mano lo smartphone e vado a vedere e per caso questo collega invece ha attivato un layout apposta per i piccoli schermi o per gli smartphone, ci rimango male perché non posso andare a vedere quello che ha fatto, che vedrei benissimo perché comunque lo smartphone ha i suoi megapixel insomma. Suoi Quindi pixel. tu non tanto il problema? Eh? Uh, non lo so, questo no, non è il mio campo, però effettivamente forse non ci dedicherei troppe energie. Ok, eh, va bene, quindi come rimaniamo un po' intesi su questo, no? anche per poi arrivare un po' alla concretezza delle decisioni. No? Eh, abbiamo capito che il menu per il soggetto non è un obbligo, potrebbe essere sostituito da un'altra idea di architettura del sito. E naturalmente poi uno può scegliere quello che più gli aggrada secondo anche il tipo di scuola che ha perché poi dopo il posizionamento direi che finisce per essere poi abbastanza libero già quello di non avere come diceva Renata di non avere un'idea prefissata mi sembra già un ottimo obiettivo a cui tendere cioè non è che ci debba essere necessariamente un layout fisso questo vale sia che uno usi WordPress piuttosto che altri CMS ma è una cosa che possiamo condividere con i nostri amici degli altri degli altri CMS eh, Renata tu saresti quindi disposta a portare avanti un po' questo discorso e arrivare con una proposta che senza stravolgere quello che è l'organizzazione complessiva dei nostri contenuti possa migliorarne proprio la diciamo la facilità d'uso che è un po' forse quello che tu a eh, quello a cui tendi è corretto? Eh, sì, sì, sì, sì, sì è più che altro appunto qualcosa uno scambio, come si può dire qualcosa che possa essere condiviso eh, dagli altri perché avevo questo mm. sospetto che il menù eh, per eh, soggetti non piacesse più molto ma non ci fosse nessuno che dà coraggio di dirlo, ecco, diciamocela tutta. No, no, no, no. Eh. Eh, eh, io direi che Molti tra l'altro tendono un po' a sostituirlo, no? non mm -hmm. so, io rimango ancora abbastanza affezionato, ma sai, uno è un po' un tradizionalista, no? per cui <ride> va, va benissimo qualsiasi altra soluzione se la riteniamo più funzionale. E per, eh, per gli altri CMS è giusto, direi di aprire un po' la discussione, ma eh, arrivando poi che dopo uno credo che possa essere di fronte a scegliere quello che che più gli piace, non sono mai scelte vincolanti, mi sembra già importante questo. Non è più come 3-4 anni fa in cui avevamo necessità di avere un modello identico. Quello mm -hmm. che hanno sviluppato sia Drupal che Wordpress che Joomla hanno spesso fatto delle modifiche molto interessanti e ha fatto bene a farle. Per cui direi cambiamo o proponiamo alternative, va bene. Eh, Alberto? Eh, sì, no, eh, solo una cosa. Io eh, penso che siamo arrivati al grado di maturità eh, di pubblicare il, il template sul repository di WordPress, così ci vediamo mm. sgradevoli problemi che si sono verificati con eh, versioni varie che erano presenti, poi modificate, mm. in, in giro. Mm. Così eh, se ci sono ogni volta delle nuove revisioni o eh, delle correzioni da fare. Magari cambiamo il nome, gli, gli diamo un nome fisso, o se no di anno in anno si cambia, come stiamo facendo, il, e si pubblica un nuovo template, però sarebbe il caso di pubblicarlo e di gestire gli aggiornamenti automatici come per i plugin, è molto più funzionale. Eh. Questo sì, era già un'idea anche che avevo portato avanti Marco Milesi che aveva po posto tre alternative, uno era il repository di su WordPress, un altro in un altro ambiente, un altro direttamente sul server porta aperto sul web. Non ho capito bene quali fossero i tre, le tre distinzioni, ma... ma su quello... Eh, scusa, quello Scusa, eh, pubblicandolo su WordPress, a parte la visibilità e la raggiungibilità della, mm. eh, diciamo, del template, c'è anche la possibilità di gestire all'interno di WordPress l'aggiornamento automatico, cioè te, te lo propone lui come per eh, i plugin senza dover uh, informare la gente che c'è una nuova versione che la devi scaricare. No, ma, però siccome su questo aveva anche speso delle parole e eh, aveva studiato un po' la faccenda Marco, io direi ah. prova a sentire lui direttamente, se gli altri sono d'accordo a quello che voi decidete, fatto salvo l'obiettivo che è quello di favorire il più possibile aggiornamenti automatici e accanto a questo anche la migrazione tra versioni precedenti e quelle nuove, e poi a questo punto direi che va bene, no? Eh, come metodo dei lavori io direi, adesso. Zero, eh, scusa. Prego. Eh, su questo argomento però dobbiamo considerare il fatto che ultimamente eh, parecchi di noi ci sono messi a, a lavorare, soprattutto sui CSS, a personalizzarli, mm -hmm. e quindi ci, sorge il problema di mantenere ognuno la propria personalizzazione, è una gestione di, eh, automatica, di aggiornamento che, che è logica, penso sia corretta, eh, potrebbe andare un po' in, in contraddizione, questo è causare dei problemi. Si potrebbe utilizzare il time child, scusate, per fare le personalizzazioni? sicuramente sì, sì, sì. Sì, io ci ho già provato con il mio sito a fare un tema child che appunto gestisca le modifiche sul, su puzzle, funziona. puzzle è, funziona perfettamente puzzle è intatto e, allora. e tutte le modifiche ho provato anche con siti di altri Riproducendo siti di altri sempre col tema PASP e vedo che non ci sono problemi a, ad ottenere. L'unico problema che ho incontrato eh, riguarda i CS eh, le, il secondo foglio di stile, quello personalizzato, che, mh, che eh, non lo so, forse bisogna fare una modifica a fa, alla file function perché mh, eh, insomma, questo file viene cercato sempre in PASV e non nel tema child e quindi non lo so, forse un aggiornamento potrebbe eh, cancellare questo secondo foglio di stile questa è l'unica difficoltà che ho trovato ma per quanto riguarda tutto quanto il resto eh, in poco tempo si può realizzare un tema child eh, con tutte le personalizzazioni anche le immagini che vengono usate per layout eh, de, del sito possono essere messe all'interno della cartella child No, il, grosso, il grossissimo problema è che non tutti sono bravi come te, quello è il problema che poi no. eh, eh, spiegare no. a, a, tutti, a, a tutti quelli che gestiscono i siti con eh, molte difficoltà, con praticamente eh, diventa un po' un problema. Però eh, facendo magari un video tutorial, eh, Fatto, come si, deve, fatto sì. come si deve, però molto semplice. Io sì, sì, eh, sì. vedo che le persone vogliono avere dei tutorial molto molto semplici, eh, poi ecco, chi vuole approfondire approfondisce, ma per aiutare tutti bisogna fare le cose semplici. Sono d'accordo Marisa, ah, questo è molto beh. importante perché tocca un punto un po' critico, no? nel senso e, che... E, se avete eh, scusa Alberto se ti interrompo. Devo dire che io ho fatto questa prova proprio stimolata da un, un tuo intervento eh, di pochi giorni fa eh, che eri dubbante su quale fosse l'ultima versione di PASV. E in effetti si è creato un po' di confusione. E, e allora ho ecco, sentito la necessità di eh, ritornare alle radici, avere il tema originale e poi tutte le modifiche invece su, su un tema a parte. Credo che possa essere molto utile a evitare proprio di, di deteriorare il tema principale e, e certo bisognerebbe fare dei tutorial per aiutare tutti quanti chi fosse interessata a intraprendere questa strada, perché a volte vedo che fanno dei, dei disastri incredibili, ho aiutato tanti a rimettere a posto, ad esempio la chiusura di alcuni div che era saltata e quindi tutto quanto la visualizzazione della pagina andava fuori posto, e, non si, e non, le barre scendevano, era un, era un disastro, è veramente… Insomma, si corre questo rischio. No, però io voglio anche aggiungere questo, Marisa, in effetti ormai noi siamo un numero talmente ampio di utilizzatori di questa piattaforma per cui diventa anche difficile seguire un po' tutti. E a volte c'è un po' questo, che quando uno vede di uno che ha fatto quella piccola differenza, piccola o grande differenza grafica, eh, viene un po' come i bambini, no? Dire che allora lo voglio anch'io. No, non sempre tutti hanno le competenze poi per portarla a te, ma a volte è anche un po' una, una schiavitù no? non essere mai soddisfatti di quello che uno ha fatto, un po' come l'erba dei vicini, è sempre più verde, no? scusate un po' questo richiamo. A questo eh. punto, se noi lavoriamo no, con eh, questa modalità, per cui noi abbiamo un tema che ha la sua funzionalità condivisa per quello che riguarda... Tutti i file PHP del tema, no? E con gli sviluppi dei plugin che vanno per conto loro. Abbiamo un'idea di architettura che noi mettiamo a disposizione, e poi le variazioni, uno gli diamo gli strumenti per potersi farsi in modo individuale attraverso quei tutorial di cui parlava prima Marisa, ma a questo punto uno poi va un po' per, diciamo, cammina un po' autonomamente, perché in realtà il sito scolastico funzionante ce l'ha gli orpelli, gli, gli elementi decorativi migliorativi o altro io li lascerei sinceramente all'uso all un po' individuale di chi vuole però non può diventare questo un momento sempre, non so come dire di continuo cambiamento Sennò anche le persone e ce ne sono tante, tra noi più disponibili finiscono per passare il tempo no, a andare a fare interventi eh, su siti dove ciascuno magari potrebbe anche intervenire con un po' di autonomia, non so se siete d'accordo. Sì, sì, Alberto, l'appetito viene mangiando, no, no, è, lo... no, è ovvio che e poi que... i siti non sono mai una... un lavoro finito, è sempre in evoluzione. La, attendiamo tutti un semplice tutorial per poter essere liberi di iniziare a fare i nostri eh, child avete esatto. notato tra l'altro che visto il numero e, e tra l'altro da quando si è, ci si è aperti su facebook il numero di ah. apprendisti stregoni è aumentato <ride> notevolmente ed è giusto che sia così, è anche una cosa molto positiva certo, certo. Eh, attendiamo quindi il, il tutorial di Marisa Ecco, Marisa quindi è stata eletta. Signora Chad, avete visto quello che ho postato a proposito dei commenti delle colleghe che ci seguono su sì. Facebook, eh, che eh, si, si preoccupano molto. Innanzitutto eh, Anna Lato diceva che era preoccupata del discorso della migrazione, penso che parlasse del, eh, del dove mettere il. il, te, il, il il modello, di, il tema di PASB, e, ed erano preoccupate, insomma, di, poi, di cosa fare per le personalizzazioni, però eh, confidano nei tutorial, appunto. Sì, ma appunto, ma scusa, innanzitutto non saranno obbligate a, a migrare, per cui se lo fanno, saranno comunque supportate, e supportate anche da tutorial che si prepareranno, cioè per cui non, non, non c'è nulla di, di cui preoccuparsi. Magari ci vorrà un po' più di tempo per... Creare anche una, un sistema di migrazione se c'è qualcosa da modificare eh, in automatico, i eh, video tutorial. Io non, non sarei preoccupato al posto loro. Eh, sinceramente, neanche io, perché vedo che la comunità di porte aperte sul web supporta molto eh, ecco, le persone che si cimentano a costruire siti web e sono delle risorse incredibili Io eh, quando, quando mi sono imbattuta eh, pochissimi mesi fa sinceramente in eh, Porte Aperte sul Web e allora mi sono convertita a Wordpress e ho cambiato tutta la struttura di costruire il sito e sì, da io ti posso dire che ho fatto web. anche eh, videocorsi personalizzati per, per, per colleghi, per quanto riguarda l'albo pretorio, installazione, configurazione e utilizzo, per cui cioè, non, non, non, non c'è nessun problema eh, se, la, lavoriamo 365 giorni l'anno si, sì, ha... ti posso fare Beh, i miei forse... complimenti personalmente? per cosa? per eh, il tuo lavoro ma no, guarda eh, no <ride> non li, cioè, è, è, è, è po... nelle cose è vabbè, chiudo la parola senti una cosa, ma visto no? che Te la cavi così bene con i tutorial, invece realizzare proprio un gruppo di lavoro che con metodo e uniformità organizzi i tutorial con un, anche con un format comunicativo eh, standard invece che utilizzare dei sistemi, o, ognuno autoprodotti, che abbia un, un, una tecnica eh, comunicativa comune, non sarebbe neanche male? Sì, sì, io sono d'accordo. Io mi occupo un po' di tutorial in generale, non <ride> non ho tutto, eh, ma su, sui vari software, le possibilità e tutta la parte di video editing posso dare una mano io. Eh, adesso c'è Andrea che voleva dire qualcosa, ma non lo sentiamo. Pronto, mi senti? Sì. sì. Perfetto. Io eh, prima eh, di mh, riuscire a collegarmi avevo buttato giù due righe e penso di aver predetto quanto già si è detto, quanto ha detto Marisa, cioè a dire io avevo annotato aggiornamento del tema rilasciato in apposito ambiente per evitare successive eh, operazioni di adeguamento manuale della precedente versione, e chi è che effettua le modifiche sui CSS e vari file li può depositare nel, eh, nel gruppo di Facebook con la consapevolezza che le modifiche e gli aggiornamenti del tema dovranno essere poi gestiti direttamente manualmente. Dette modifiche, questo penso che sia importante una volta depositate e segnalate, se ritenute di interesse generale per il miglior funzionamento del tema, potranno, nel caso, essere inserite negli aggiornamenti successivi delle versioni rilasciate sul canale ufficiale. Così non dovremmo stare eh, dietro i vari file e non sappiamo qual è quello giusto e quello, è quello originale. Una sola domanda desideravo fare così mi è venuta eh, poco fa. Nell'aggiornamento di password 2014 bisogna tener conto di quel file taxonomy.php che è stato predisposto da Renata e inserito nella cartella del tema per gestire meglio la visualizzazione delle tabelle di AVCP, poi ancora penso che si debbano fare due temi base, uno per eh, istituti comprensivi e uno per gli istituti superiori, laddove le esigenze sono um, prettamente diverse, potendo anche mantenere la barra centrale in modo classico perché poi... Tutto sta a eh, diciamo, riempire di contenuti le, le pagine che sono categorizzate. E quindi, eh, secondo i menu contestuali laterali che si mettono nell'interesse dei docenti, ad esempio, possono eh, rimanere interessanti. Poi, questo eh, è stato detto da qualcuno, dipende eh, dalle esigenze del colore definito nel cassetto di Dario ce, ce n'erano, l'avevamo avevamo comprati Dario? Eh. Pronto? Eh sì, è ignato che entrano i figli Ah, <ride> <No>, scusate No, <ride> no perché... <ride> problemi tecnici <ride> è sentito quello che ho detto Sì, sì, ho no, no. sentito bene sì. Ok, grazie Non ricordo di aver fatto qualcosa per le tabelle di AVCP. <ride> no, era un file così, ho preso nota oggi e l'ho guardato, era il famoso file taxonomy.php okay. inserito, okay. inserito nel tema. E uh -huh. poi una parte di correzione del eh, CSS, proprio per farle visualizzare bene. Io eh, nel gruppo ho guardato i file e risulta eh, pubblicato da Caterina con l'indicazione che è stata eh, Renata a predisporlo. Non era per la VCP, era, era per una visualizzazione diversa uh, che riportasse la data del... Uh, la data della pubblicazione dell'articolo era una piccola cosa, bisognerà vedere se, se, eh, se piace, si può inserire, e poi no, spero però che non vada in conflitto con invece il layout del CSS, del plugin eh, di Marco. Comunque io direi che la prima cosa è veramente fare una, un tema che conservi e che faccia funzionare al meglio quelli che sono i plugin per noi indispensabili. E partirei da questo, poi dopo oh, vedrei quel discorso appunto di, di Renate riferito alla nuova modalità di navigazione e poi dopo partiamo pezzo per pezzo alle varie implementazioni, se no rischiamo secondo me veramente di fare fatica. A, a, ad arrivare a un prodotto a più mani finito perché i precedenti se vogliamo erano più semplici perché erano fatti grosso modo da uno o due persone quando sono fatti da uno o due persone è anche più semplice poi eh, in diretta vedere la funzionalità del tutto noi sappiamo che ad esempio abbiamo a volte alcuni problemi di conflitti ancora da superare abbiamo ad esempio alcuni plugin interessanti se non sbaglio con il Joast per il SEO che va in conflitto uno dei nostri abbiamo avuto alcuni problemi con altri prodotti da noi altri prodotti da altri quindi io andrei un attimo per gradi però con una certa celerità e, e quindi per, vedrei bene adesso un accordo sulle cose sui fondamentali per poi arrivare invece all'aspetto che può essere non dico marginale ma di importanza appena minore sui fondamentali Secondo me, e qui spero di non essere troppo dispersivo, occorre mantenere forte la, il grado di funzionalità dei plugin di Ignazio e di Marco sono quelli, ecco, se ho incubito con lardo, quindi quello è un problema che assegniamo poi se vogliamo. No, eh, scusa, eh, sì, no, ma eh, lo so che va in conflitto e ho trovato anche il, la soluzione, mm. è soltanto un piccolo flag nel caso, ecco. eh, nella cartella di configurazione di Facebook, l'avevo okay. già pubblicato questa informazione sul, no, no, sul ecco. Facebook, se no l'avevo inviata per email, a chi mi aveva chiesto di risolvere un problema di visualizzazione eh, dell'albo quando c'era questo eh, plugin insomma ci sono comunque alcuni aspetti qua probabilmente da, da completare in modo che poi non dobbiamo ritornare più volte sulla, sullo stesso come ci è capitato è capitato moltissime volte anche a me su quel discorso lì del del logo che andava a sostituire sì. l'allegato e tant'altro. Mea culpa. No, no, però punterei adesso con una funzionalità massima, della, del, non dico dell'essenziale, ma del più importante, e vedere che, fino a che noi riusciamo a, a arrivare alla compatibilità tra questi due sistemi. Quindi noi abbiamo da un lato i plugin di Ignazio che continuerà a sviluppare e sono sempre più maturi, che sono l'albo online, sono la presa di visione circolari, giusto, eh, sì. Ignazio più il terzo che invece è legato alla gestione delle aule, cos'era i laboratori o altro. Sì, la prenotazione degli spazi o del, ecco, delle apparecchiature. degli spazi. Quindi a noi interessano che questi tre, eh, diciamo, i tuoi plugin, insieme ai due plugin di Marco, che sono ancora in sviluppo, che sono zona trasparente, AWCP, con tutte le implementazioni di zona trasparente, sono quelli di fatto che fanno... Che danno valore al nostro, al nostro diciamo al sito, se no, eh, come CMS diventa eh, decisamente meno performante rispetto ad esempio al modello Drupal. No? Per cui non per fare una competizione che non esiste, ma per una richiesta di pluralità di strumenti a disposizione devono consentire di avere il massimo che uno, Possiamo su quello che riguarda l'organizzazione della segreteria e della comunicazione istituzionale eh, questi eh, sono i fatto... 5 sì. punti di forza sì. eh, io su questo la sparerei proprio gross cioè, sì. ne, ne, nel senso um, noi abbiamo fatto dei piccoli pezzettini che erano obbligatori per legge a parte la presa visione delle circolari secondo me il grosso salto di qualità si può avere nel momento in cui noi organizzeremo tutto il sistema del processo di dematerializzazione attraverso il sito web, eh, la creazione di, mo di modulistica online attiva, cioè sì. praticamente dare la possibilità agli utenti registrati per quei docenti o comunque profilati per tipologia di soggetto, eh, di accedere a tutta una serie di eh, moduli online che gli permettono praticamente di fare richiesta all'amministrazione senza utilizzare la carta dalle ferie alle richieste di permessi alla richiesta di certificati sì. sia per docenti che per alunni e non ci vuole moltissimo per portare a casa anche questo risultato perché ci sono tanti validi plugin, io ne avevo testato uno per quanto riguarda la creazione di form online eh, che era ben fatto, una versione gratuita già aveva tutte le funzionalità necessarie e poi bisogna eh, scrivere un plugin o praticamente vedere se c'è qualcosa già di pronto per creare il processo di eh, gestione del, del documento per cui un workflow documentale sostanzialmente e eh. questo sarebbe veramente il, il, il salto di qualità del, di tutto eh, l'accrocchio Ok, quindi questa parte qua è la parte che compete più a te e a Marco per diciamo vostre mm. competenze e cercando il massimo grado di integrazione. Ad esempio, Marco Milese contestava un po' il nostro sistema di archiviazione, no? Diceva che il nostro archivio.php eh, risente ancora di un codice. Meno standard rispetto a quello di WordPress e quindi vedeva quello come un elemento di, eh, diciamo, blocco, quello che poteva essere lo sviluppo. Eh, queste cose qua probabilmente siete voi le persone che sono più in grado di riuscire ad arrivare a una soluzione che sia il più avanzato possibile e sia però coerente con i tempi che ci poniamo, perché se no noi rimaniamo in uno stato di attesa per le migliorie che non ha mai fine. Sì, sì, no, ma per, per il template, eh, ok, cioè, una volta chiariti alcuni aspetti che ci siamo eh, detti oggi, praticamente si può partire, si può già eh, realizzare il prossimo. Cioè quello che dicevo io è un lavoro a divenire che comunque almeno un, dico, un sei mesi ci vogliono per eh, studiarlo e per eh, portarlo a casa. Eh. Quindi diciamo che la seconda parte della diciamo, gestione documentale sarà eh, successiva al rilascio di questo tema, sì, giusto? Sì, sì, sì, senza dubbio, non è legata uh, a questo. Ecco, adesso eh, quindi... Scusate eh, un sì. attimo, volevo, volevo riferire alcuni messaggi da Facebook eh, che sì. votano a gran voce sì. i plugin sia quelli di Marco che di Ignazio, quindi amministrazione trasparente, mm. amministrazione aperta, l'albo assolutamente e eh, sembra che eh, ci sia una, una già attesa per le, la modulistica eh, interattiva, la modulistica online e, ecco, insomma, votano tutti per questi plugin, quindi vi aspettano mentre Marco dice che eh, pensa di non poter eh, inserirsi in maniera attiva al Hangout perché sta, sta lavorando, sta facendo molte cose Va bene perché anche poi da, da studiare il suo posto. Ecco, va bene, insomma. <ride> sì, eh, sì, sì. Dice che questi... tra l'altro eh, dice anche eh, dice, oggi ho già speso parecchio tempo per un problemone di, eh, del plugin eh, amministrazione trasparente che vi spiegherò solo quando avrò trovato la soluzione. Ah, va bene. Quindi direi adesso stiamo delineando anche un po' proprio come compiti direi. E vediamo un po' come se riusciamo a, ad arrivare a qualcosa poi di realizzabile io qui mi sono annotato alcune cose giusto per dare anche così un, un respiro un pochino più pratico al tutto allora Ignazio e Marco rispetto a quello che abbiamo detto con quel discorso della gestione documentale che possiamo proiettare per i primi mesi del prossimo anno è così Ignazio? anche mm. prima ovviamente tu ci prossimo hai, hai, anno hai, hai solare delle, delle belle sorprese eh? mm. sì, no ma anno solare no, guarda io ti dico eh, sinceramente per quanto riguarda la eh, realizzazione dei form e l'invio eh, diciamo, dei form eh, mm. con eh, la possibilità di tirare dentro anche il codice dell'utente che li ha inseriti è fattibile già da subito c'è cioè ci so il plugin, il problema è il passo successivo, cioè creare tutto un sistema automatico per cui poi una volta okay. eh, il forma compilato da parte dell'utente venga poi processato dall'ufficio competente o dagli uffici competenti. Delle credo quello del che utente. stia completando di fare Mario per, per Drupal o per chi vuole, credo. Eh. Mm. Quindi le due cose, sono molto contento che vanno un po' di pari passo, anche lì ci può essere l'idea di una sinergia. Allora, eh, quindi questi plugin che si sviluppano per conto loro, poi abbiamo il discorso sui child che ci aiuterà a gestire meglio Marisa per quello che sono tutte le personalizzazioni e poi Giorgio che ha il compito di professionalizzare meglio tutto l'aspetto di tutorial dove molti di noi diventano poi, eh, come dire, braccia al lavoro o voce anche a me piace molto contribuire da questo punto di vista e lì veramente ci possiamo suddividere molto lavoro e arrivare in poco tempo quindi... mi raccomando, creando un format comune per tutti format tutti. comune, ok eh, anche un, se un sono... po' di anarchia su questo non è male perché favorisce la partecipazione di tutti però proviamo sì, no, no, no, il format dico sulla modalità comu di comunicazione cioè sul, sul come si... Sì. Te -te tecnicamente quali sono uh, le, le, le tecniche da utilizzare per uh, la comunicazione? Non, uh, eh, dire, no, su non questo facciamo lì un sottogruppo che magari è coordinato da Giorgio che ci eh, diciamo in strada verso questa modalità tenendo conto no, le due gambe che sono la, la parte video più la parte anche molto semplice, molto riassuntiva nel, invece nella parte PDF, no? poi tutto questo noi lo possiamo orchestrare come abbiamo fatto con il vecchio Paso in una documentazione completa che si richiama a vicenda e secondo me ha funzionato molto bene. Per invece la parte più legata all'approccio di architettura o altro aspettiamo la proposta di, di Marisa, di, Marisa scusa, di, di Renata, che è un po' il nostro capitano per l'architettura dell'informazione, e... Beh, mi se sembra so di so, disegnare eh? è già una, una bozza di partenza il lavoro che sta facendo per il Veneto mi è piaciuto molto come struttura architettura quello mm. di, di Renata non so se l'avete visto che è postato in Facebook eh, beh, io avevo qualche piccola non dico qualche dubbio che però è sternato prima no? che era quello che eh, poi Renata vedrà se è opportuno se è corretto raccogliere o meno sul uh, fatto che io ho notato queste due menu laterali che sono di uguale, mi sembravano di uguale importanza, però oh, è molto soggettivo una cosa di questo tipo. Eh. Poi, vabbè, insomma, poi avremo modo di confrontarci anche su altri aspetti più specificatamente comunicativi, però direi che mi sembra che la tua proposta Renata abbia un buon consenso e sia il punto di partenza, e tra l'altro è un contributo molto pensato, io credo. Su cui... Ma vi dico come è nata, cioè, è stato chiesto di avere un gruppo di lavoro in provincia di Belluno per poter essere di aiuto alle scuole e c'era il bisogno di avere qualcosa che fosse estremamente semplice. Qualcuno aveva visto ehm, i nostri lavori di porte aperte sul web, e qualcun altro invece aveva magari già pasticciato in qualche modo dei siti eh, in Wordpress, e quindi c'era bisogno magari di un tema che potesse andare bene per tutti, un po' eh, sulla scia di quello che era nel 2009 il base. E ho raccolto un pochino quelle che erano le... le le idee dei, dei colleghi e avevo bisogno di, di avere qualcosa anche di pronto per oggi perché stamattina ci siamo trovati con Cano che ci parlava su sì. Sì, ha fatto una, una lezione a Belluno e quindi far vedere che avevamo comunque prodotto qualcosa ma non vuole essere né una proposta parallela o alternativa quello che sembrava giusto che portasse il nome appunto di Belluno che tutto sommato si è incontrato lontano con qualche, eh, con, con qualche rumore nelle orecchie di quello che accade a Milano, diciamo, e però eh, si, si, è, si è iniziato a riflettere e a confrontarsi. E quindi è nato questo, questo modello piccolo, diciamo, per chi, per chi veramente eh, ha bisogno di fare cose semplici, ecco. quindi molte cose senz'altro mancano perché è davvero una cosa base. Va bene, e, possiamo, cioè, va bene quello che abbiamo detto. C'è ancora cose da aggiungere? Sicuramente, un po' qualche riferimento sul prossimo momento in cui ci incontriamo e in cui valutiamo e, e diamo poi un'accelerata al tutto. Allora, va bene questa suddivisione nostra in sottogruppi interni? Ok, va bene. Quindi Renata, architettura e logica di navigazione, e Ignazio e Marco i loro, eh, loro plugin, Marisa, Child, immigrazione da vecchi a nuovi, Giorgio, eh, riferimento per la struttura comunicativa legata ai video tutorial e a quant'altro, sorregga poi la diffusione di questi modelli. C'è altro da aggiungere? Io esatto. eh, ricordo che ci eravamo sentiti in un'altra stagione e c'erano molte idee sulle funzionalità da inserire in ah, un certo. page. Certo, certo. Le, le, cioè, e poi la home page la facciamo a parte. Certo, anche il discorso home page. E, intendi questo, Renata? Sì, sì, sì. sì, C'erano molte anche cose per quali io mi ero proprio persa. Io direi questo, renato su quello, io farei tre o quattro template home. Sì. Uno, due, tre, quattro proprio, dove possiamo raccogliere esigenze diverse, chi vuole la perché alcuni vogliono che la colonna centrale è unica, chi la vuole spezzettata, molti la desiderano con una parte a piena larghezza e poi due laterali, chi vuole il sesso o meno. Io penso che è impossibile fare una proposta unica, tra l'altro è facilissimo perché è una pagina sui generis, la manterrei appunto un pochettino a bulsa rispetto a quello che è poi la navigazione normale delle altre e proporrei più soluzioni. Siete d'accordo? Sì, mi sembra una buona idea. E anche un'esigenza sentita da tante persone. Ecco, in quello così poi uno sceglie e mette quella che più gli aggrada ecco un'ultima cosa mi sentirei ancora di perorare un po' sta causa che non so se è appunto anche quello il tuo, eh, voglia di, di conservare alcune cose mantenimento dell'excerpt, cioè evitare il, il continuo e leggi e mantenere sempre un micro contenuto pensato ad hoc per quello che sono gli articoli, gli elementi comunicativi legati alle news o cose d'altro tipo quello sono convinto che sia un elemento distintivo che molti non hanno non, non parlo di ADC ma parlo di, di siti nella scuola e che credo che sia molto anche di scolastico quello di ragionare sull'informazione eh, due cose eh, eh, scusate eh, allora la prima riguardo alla all home page velocemente Tenere in considerazione anche gli esperimenti che aveva fatti Ignazio, della possibilità di avere degli scroll, delle finestre con sì, uno scroll. Certo. Eh, invece l'altro argomento che volevo toccare è la faccenda dei, dei vari plugin. Bravo. Forse dovrei pensare a fare una, una cernita di plugin, diciamo o irrinunciabili o, o fortemente consigliabili. Non so se magari si potrebbe oh. pensare anche all'idea di fare un, pack, un pacchetto noi direttamente che rimandi ai, uh -huh. e che permetta un'installazione dei vari plugin eh, consigliati. So, Dopo aver eventual eventualmente fatto una, una cernita e verificare quali sono effettivamente quelli Rinunciato, mi sì, sì. sto pensando a Members e agli altri tre o quattro che più o meno sempre installiamo, sì, sì, possiamo riferirci su quelli fondamentali, su quelli magari più di, di miglioramento, no? Ma Gin, posso dire una cosa: uno dei problemi sì. che, che si rileva maggiormente è quel discorso di sostituzione di Next Gang Gallery, che molti utilizzano per postare foto, per le gallery, per i slideshow che ha dei grossi problemi. Io ho trovato una soluzione alternativa con il, il carousel di Jetpack, però poi ha dei problemi di validazione. Jetpack cui... ha quasi sempre problemi di validazione su quasi tutti i suoi contenuti. Eh, ma anche NestGN, anche molti plugin che stiamo utilizzando vedo che hanno problemi di validazione, quindi non so come si possa risolvere questo problema per quanto riguarda le foto. Eh, ehm, forse, Giorgio, anche lì eh, magari se noi stendiamo entro fine settimana, entro mercoledì, poi magari ci prendiamo un momento di pausa, una suddivisione di compiti, poi siamo suddividerci di lavoro, cosa dici? Sì, Perché sì. e poi dopo, una volta che condiviso, noi partiamo da un qualcosa che ha un buon livello di validazione, poi tra di noi ci spartiamo un po' il lavoro della… Alberto… Sì. Eh, ricordati anche il discorso del uh, calendario che da Calenda No, c'è sì, certo, il calendario eventi, c'è questa uh, diatriba sui, diatriba, <ride> confronto sui fautori di eget attachment e WP attachment, c'è il problema del subpages pages menu che ormai non è più sostenuto da due anni, c'è proprio il discorso del calendario che tu dicevi, no? Io ne ho provato 4 o 5, sono uno più bello dell'altro, però anche lì alcuni di validazione ce li hanno, soprattutto in un modo in cui a livello di accessibilità inseriscono le tabelle, però sono alcune cose superabili. È naturale però che intervenire noi sul plugin vuol dire che ogni volta che c'è una versione nuova bisogna ritornare a intervenire. Se riusciamo a trovarne uno anche magari un pochettino meno performante, ma già di suo mh, più vicino alla, sia ai requisiti di accessibilità e sia alla validazione del codice, probabilmente meglio. Eh, quello possiamo completarlo nella, nella scheda. Io potrei prendermi questo impegno entro domani, a realizzare un documento di sintesi dell'incontro di oggi, dove andiamo a compilarci e a metterci dentro nelle nostre, diciamo, disponibilità e poi una piccola idea dei tempi. È un'impresa molto grossa quella che stiamo cercando di portare a termine. perché è fortissimamente condivisa e ha più mani e questo la rende molto più affascinante ma un pochettino più difficile. Mi sono convinto però che la riusciremo a portarla a termine perché le forze e diciamo, il desiderio di, di aiutarci è molto forte. Eh, Alberto, scusa, ma, mh, potrebbe essere interessante creare un, un sito, un modello dove ognuno, una volta che arriva a un punto, una soluzione per il suo ambito, piazza lì la sua... secondo me solo un secondo tempo però Ignazio perché in questa fase è forte il rischio di perdere di vista poi l'unitarietà del progetto io vedrei di darci 15 giorni no? fino a metà maggio cercando di rispettarli più che possiamo i tempi per arrivare a una proposta ah sì poi, sì, no io dico dopo in fase operativa cioè sì, in fase operativa stessa. certo, anche perché dobbiamo poi integrare le soluzioni eh, anche perché se lavori su una certo, tua idea poi non... certo, l'esperienza poi ci dice che molte volte abbiamo poi dei conflitti che, eh, che non sempre riusciamo poi a risolvere per bene con l'idea poi che è meglio fare un, un lavoro di gruppo magari non perfetto ma con le mani di tanti che è un lavoro migliore con una mano, per cui eh, manterrei proprio forte questo tipo di, di approccio e poi tra 15-20 e 20 giorni ci rivediamo fino a che punto siamo arrivati. Alberto? Sì. Eh, non so se è importante. Eh, come codice che cosa manteniamo? L'uno stricto o um... Possiamo anche passare, usare il transitional se vogliamo. Perché eh. ci aiuta nella validazione. Sì. Io addirittura, la mia proposta sarebbe quella: e eh, bisogna chiedere però a Scano, il guru, le cose come il primario, no? Come tu, giustamente. Ah, il nostro primario, per <ride> favore. Chiedere al primario se ci consente questo, no? di fare strict con il transitional che va soltanto quando noi abbiamo da implementare l'iframe. Eh, sì. Mi sembra poi una scelta obbligata, che vogliamo o non vogliamo. Abbiamo visto i problemi che abbiamo adesso con implementare contenuti di share o altro, ma anche YouTube stesso. Ho l'impressione che bisogna anche andare dove sta andando l'evoluzione del web. Eh, del resto questo è certo non è più obbligatorio. te l'ha detto Scano in più salse ha, ha, che... ha detto lui esatto, che HTML5 però non lo usiamo ancora e non lo usiamo anche perché ho letto su altre liste che va ancora sistemato molto dal punto di vista dell'accessibilità di alcuni suoi elementi o altro CSS3 ho chiesto a Scano la benedizione dell'idea Lario e altri sull'utilizzo in quanto fin di conti, non credo che crei nessun problema a nessuna persona con disabilità perché alla peggio non vedi l'effetto in qualche browser, però, non hai nessun problema di funzionalità e vedremo ancora di, che ci conceda una risposta. Eh, anche se magari lui alcune cose non ce le potrà dire, ma le diremo lui, lui, eh, noi per lui. Quindi, io direi: non siamo obbligati a fare strict. Per lo meno per la parte iframe. Non so se quell'idea di fare una base di strict validata con le pagine, abbiamo visto come, no? che richiamano una nuova header quando abbiamo l'iframe, eh, sia praticabile, sia corretta. Io penso di sì, però non, non lo so. Cosa ne dite come DTD? Ma forse potrebbe essere una strada percorribile. So che già qualcuno la sta sperimentando, per esempio Caterina ha già fatto delle pagine in transitional, eh, mm. proprio eh, quelle che ospitano questi iframe e eh, credo si sia trovata abbastanza bene. Ok, manteniamo come obiettivo però la validazione del codice, senza che ne diventi una malattia, però direi di mantenerlo come come punto di riferimento siete d'accordo? sì sì sì senz'altro va bene Renata ci sei ancora? Eh? sì sì sì ci sono ancora ci ti ti sono ritrovi? ancora sì sì sì sì sì ehm, da un lato non so se, se sia un leggero passo indietro eh, il transition rispetto al, al, allo strip però Effettivamente ci si chiedono sempre più funzionalità e qualche volta sì, se si, può, eh, son, si tratta di cose che verrebbero validate con un transitional, invece sono strict, non sono validate. Sì, io rimarrei, eh, rimarrei soltanto su quelle pagine che hanno i frame, cosa dici? Sì. sì. Sulle altre invece manteniamo, lo strict intanto non... non si tratta di porre attenzione nel momento in cui noi scriviamo le parti che mettiamo noi anche a livello redazionale so, ma a parte che poi è, è effettivamente è molto migliorato l'editor secondo me attuale di Wordpress ma gravi problemi che a volte crea con qualche plugin eh, un'ultima piccola cosa non so se c'entri molto ma a proposito del Sapegis eh, Sapegis, che non è più mm, supportato, supportato. Eh, sì, io stavo, avevo chiesto ad un collega di fare un piccolissimo plugin giusto per elencare le sottopagine di una determinata pagina, mm. un, quindi un widget che eh, elenca solo le sottopagine di una determinata pagina, e sì, ha, ha fatto diciamo una versione beta o alfa addirittura che richiede delle, delle migliorie ovviamente. Eh, potrebbe essere simpatico vedere quali sono le cose irrinunciabili per un plugin di questo tipo e quindi condividerle io, le, le, le condivido con lui e proviamo a farlo. Secondo me la possibilità di scegliere se fare la navigazione o di volta in volta, a seconda della pagina attiva e della corposità delle sottopagine, eh, come faceva su Pages, di mettere solo le figlie oppure la radice, oppure l'albero. Sì, quindi sarebbe proprio un, quasi un doppione di sapere. Eh, eh indicativamente sì, cos'altro penseresti? No, no, no, non altro, io... No, perché se è la... però, eh. il problema è che tu lo, lo fai una volta per tutti, quello, quello è il limite. Sì. Se Figgio, tu, è peggio, quel, è quell'elemento, quello è fisso in tutto il sito. Mm -hmm. Invece, non so se, se sbaglio, io forse è un problema di organizzazione dei contenuti, però, perché eh, il fatto di avere, o disorienta il fatto di avere in alcune case casi solo le figlie, in altri invece tutto. A me qualche volta disorienta, sì. Quindi è un errore più di organizzazione dei contenuti, vuol dire che non siamo più, però a volte, alcune sono inevitabili, però. Immaginavo la l'amministrazione trasparente realizzata non col plugin di Marco, ma forse fatto per pagine sotto pagine e vi sei costretto. No? Una sì, volta che hai delle apre... pagine fissate, no? sì. sì, ma diventa poi impossibile riprodurle in uno spazio così ristretto della Le... colonna di destra o di sinistra dove lo piazzi. Infatti, però, molte volte, quello di avere l'albero di navigazione della pagina attiva sempre presente è di grande aiuto a livello di e, diciamo reperimento delle, delle varie, varie rami, diciamo, secondo me. Poi intanto apro la pagina Facebook dove ci sono altre persone che si, non, si mostrano disponibili a collaborare. Quindi non è che siamo soltanto noi sei o sei. Certo, certo, ma... certo, certo, poi la, le, le iscrizioni ai vari, ai vari settori. Adesso viene in mente Lillo, Enzo. Uh, e... Certo, Lillo un sacco di altre persone che possono lavorare con noi, quindi certo. dobbiamo riformare meglio poi l'organigramma, ecco. Sicuro. Sì, da Facebook molte persone offrono, cioè chi cioè, offre la propria disponibilità, diciamo, il minimo di quello che so fare, quindi sì, il supporto c'è anche alla base della piramide di stampo. Okay. che poi tanto base non è, non è una piramide. Yeah. Va bene, dai, allora rimaniamo in tesi così, io mi prendo l'impegno, entro domani sera, Renata sa che quando io dico mi prendo l'impegno non sempre lo, lo riesco a praticare, ma spero proprio di riuscire a farlo, questo documento di sintesi, dove dico i punti rinunciabili e poi questa tabella di intendimenti con eh, i ruoli di ciascuno. Lo comple la completiamo e indicativamente ci potremo risentire tra una ventina di giorni, intorno a metà maggio. Vi posso anche annunciare che oggi abbiamo deciso che terremo anche quest'anno la giornata aperta sul web. E Lo sarà... so? Ecco perché vi presento, <ride> dillo tu allora, Renata, quando è. <ride> Vediamo, io ti corro anche tu. Ti allora, ricordo? il giorno... <ride> eh, Siamo ubiqui, siamo ubiqui il giorno 26 maggio. Brava, perfetto. 26 maggio lunedì avremo giornata aperta con Roberto Scano, eh, Mario Varini, Caterina Policaro come presenze diciamo, mattutine, Ernesto Belisario non sarà presente in carne ed ossa ma ci regalerà un video di domande e risposte che raccoglieremo preventivamente e pomeriggio lo organizzeremo come due anni fa per eh, CMS, quindi avremo un modo anche di ritornare su questi temi con un uditorio più ampio e quindi sarà anche questa un'occasione per sviluppare al meglio tutte le cose che stiamo facendo. Se non c'è altro da dire, considerato che sono le 7 meno quarto, io chiuderei l'incontro e dopo l'inizio un po', un po di, difficoltoso abbiamo visto che ha funzionato e quindi potrebbe anche essere riproposto in modo analoga, un analogo prossimamente, sicuro. Grazie Giorgio, grazie a tutti e alla prossima occasione. Ciao. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao